Mi presento, io sono Federico di Scam Europei, appunto, eh, non so se conoscete già insomma, la nostra realtà, eh, noi siamo un'associazione culturale che si occupa di eh, promuovere le opportunità di mobilità giovanile europea, in particolare all'interno del programma Erasmus, Plus e eh, niente con l'Informa Giovani Bologna, collaboriamo già da alcuni anni appunto con uh, la finestra sul mondo, che è questo sportello di, diciamo, di assistenza, di, di informazione che uh, abbiamo appunto una volta ogni due settimane il giovedì presso l'informa giovani e in più quest'anno appunto stiamo facendo questa serie diciamo di uh, incontri tematici, l'ultimo appunto è stato su Brexit e, e soprattutto sulle diciamo, conseguenze uh, sulla mobilità appunto, che è quello di cui ci occupiamo principalmente, eh, e quindi sui visti e appunto tutto quello che serve per uh, oggi per andare in Regno Unito mentre oggi eh, parliamo di, di podcast eh, e in generale un po' di, di audio eh, che è, è un un ambito, diciamo, nel quale come Scambio europei da un po' di tempo ci stiamo interessando, anche se non è diciamo proprio il nostro eh, la cosa che facciamo di solito, eh, però vabbè, come vrede, vedrete e forse come già sapete, eh, insomma, i podcast sono un sono un mezzo, quindi poi il contenuto quello che ci va dentro diciamo è, è, può essere qualsiasi cosa ecco um, allora partirei da uh, una definizione diciamo di, di cosa sono i podcast esistono tantissime definizioni diverse eh, perché principalmente è veramente è una cosa difficile diciamo di definire uh, i podcast appunto qua ho cercato una definizione da, da dizionario sostanzialmente quindi un file digitale che è reso disponibile su internet tramite download su computer o su un altro uh, device, e che solitamente è, è fatto in, in con una modalità seriale, diciamo, eh, e che può essere ricevuto automaticamente dagli, dagli iscritti. Diciamo, questa, appunto, è una definizione un po' generica, generalista, però perché è molto difficile, soprattutto perché um, il podcast è prima di tutto una tecnologia eh, è, diciamo un'innovazione tecnologica eh, che è così diciamo dirompente che eh, poi va a modificare anche il contenuto sostanzialmente e proprio perché modifica le, modi le modalità di fruizione di qualcosa di invece molto più antico che sono, che è il supporto audio insomma eh così antico, diciamo, che si potrebbe far risalire a, a racconto orale, di fatto. E, eh, diciamo, per, per, per capire come si, si arriva sostanzialmente a, a, ai podcast e a questa rinascita, diciamo, che c'è in, in questi anni eh, di, questo, uh, di questa tecnologia, che vedremo in realtà non è nuovissima, ehm, vorrei però partire proprio, diciamo, dal dall'inizio o comunque da, ehm, da quella che è la storia appunto dell'audio ehm, e ovviamente per parlare dell'audio eh, bisogna parlare della radio e vabbè, la radio che insomma sapete appunto all'inizio del novecento Marconi eh, ha inventato e poi è diventata eh, sostanzialmente nella prima metà del novecento un, un, un compagno eh, diciamo fedele di milioni di, di famiglie in tutto il mondo eh, perché era un oggetto di, di casa, come oggi potremmo eh, diciamo immaginare una televisione sostanzialmente, mh, però appunto aveva questa caratteristica intanto di essere gigantesca, perché se pensate appunto oh. le, alle prime radio cioè erano veramente dei, de, delle lavatrici praticamente, quindi occupavano e in qualche modo potevano anche richiamare quello che ancora prima era il il focolare insomma quindi un, un luogo fisico eh, all'interno della casa in cui solo in certi orari perché le trasmissioni non erano eh, 24 ore su 24 eh, ci si ci si radunava e, e si ascoltava appunto ovviamente questo già era un'evoluzione un enorme da un punto di vista di, eh, della tecnologia diciamo della, della comunicazione perché consentiva eh, in tempo reale eh, di far arrivare un messaggio sostanzialmente a tantissime persone e era anche, creava anche questo momento di ascolto comune che poi, come vedremo con i podcast, cioè diciamo oggi, non è più eh, non esiste più sostanzialmente. Tuttavia, chi lo sa, magari un, un giorno potrebbe, potrebbe tornare. E ho scelto per parlare, diciamo, di, quel, di quella di quell'epoca eh, un audio che ora vi faccio ascoltare, che è diciamo un momento secondo me. Eh, di cambiamento molto importante proprio sul mezzo e sulla fruizione del mezzo audio eh, perché praticamente il, il racconto in diretta eh, spero che riusciate un po a capire perché beh, è in inglese e anche un po disturbato però ho messo accanto la, la trascrizione spero che un po si capisca del disastro dell'indenburg cioè quando eh, appunto il, lo, uno zeppelin eh, è, è andato a fuoco praticamente in new jersey nel 37 e c'era un cronista radiofonico presente che in diretta, diciamo, eh, sentirete proprio anche la, la disperazione quasi di, di questa persona che assiste a, a una cosa del genere. Eh, C'è cioè da dire che eh, questo, questa registrazione è andata in onda poi il giorno dopo, quindi non in diretta perché ancora la tecnologia non lo consentiva, però all'epoca fu una cosa, eh, quando ancora appunto esistevano i video, infatti voi vedrete qua anche il video, però... Il video era qualcosa che cioè di molto raro, c'erano cioè i cinegiornali, quindi ehm, mentre la radio appunto era già presente nelle case di milioni di persone. Ecco, questo, questo audio secondo me è eh, veramente emblematico perché eh, senza rendersene conto questo giornalista eh, fa qualcosa che invece oggi è tornato veramente attuale che è far sentire la presenza sulla scena, appunto se, se vedete, leggete un po' il testo ci sono dei momenti in cui lui chiede alle persone di spostarsi, in cui dice non riesco a respirare, cioè va proprio su sul posto, tant'è che appunto chiude dicendo eh, mi devo fermare un momento perché ho perso la voce questa è la cosa peggiore che abbia mai visto nella mia vita. Eh, quindi questo è stato un momento in cui, eh, come vabbè, ovviamente ce ne sono tanti altri, però in cui veramente il mezzo radiofonico ha, ha fatto un salto di qualità eh, e questo appunto era il 37. L'anno dopo... Eh, invece il 38 ottobre del 1938 c'è cioè un, un episodio famosissimo nella storia della radio, eh, ma anche in generale della, della comunicazione, del, diciamo, dell'intrattenimento, che è il riadattamento radiofonico di Orson Welles del, della Guerra dei Mondi, eh, che è appunto un, un romanzo di fantascienza di eh, Welles, ehm, che parla sostanzialmente di un, di un attacco alieno, eh, di marziani che attaccano la Terra. Uh, Orson Welles fa una cosa geniale, ehm, ovvero eh, ricrea questa situazione inserendola sostanzialmente nel normale palinsesto radiofonico. Quindi, ehm, sostanzialmente, facendo partire il tutto con un, uh, un finto concerto, diciamo, in un teatro di New York che improvvisamente, quindi si sente la musica. Che improvvisamente un po' per volta eh, viene interrotto da delle come se fossero delle breaking news, no? dei, dei bollettini speciali, in cui piano piano si inizia a dire, ma qua sembra che ci sia, sia atterrato qualcosa, e poi sono sempre più allarmati. E questo ha creato, diciamo, non proprio un panico, ma insomma, ha creato un po' di problemi all'epoca, perché tantissime persone, ovviamente, pensavano, hanno pensato in quel momento che gli Stati Uniti fossero invasi dagli alieni. Ehm, quindi anche per farvi capire la potenza di, di quel mezzo, di, di quel mezzo in, in quegli anni che appunto sono chiamati l'epoca d'oro della radio, da lì infatti inizia un periodo ehm, appunto importantissimo per la produzione radiofonica, eh, dagli anni che appunto va dai, dai 40, si potrebbe dire fino quasi ai 70, cioè fino all'arrivo ovviamente della televisione e alla distribuzione eh, diciamo all'arrivo, la alla diffusione della televisione a, a livello di massa eh, e ovviamente l'arrivo dell'immagine dello schermo toglie tantissimo mordente diciamo a, a invece alla, a, alla potenza dell'audio che ehm, diciamo mo, molti dicono l'audio è, diciamo, è, è una cosa potentissima è una forma espressiva potentissima perché il palcoscenico dell'audio è la mente dell'ascoltatore, quindi non c'è altro, non c'è appunto, non ci sono immagini, non c'è un vero e proprio palcoscenico e quindi niente è più potente de dell'immaginazione, diciamo, di chi ascolta. Eh, questa, eh, diciamo, um, c'è un cambiamento importante, dopo lo vedremo un po' meglio, che è l'invenzione del transistor, che eh, poi appunto vi spiegherò un po' meglio cos'è, ma è che è quello sostanzialmente che consente di trasportare quella, quella radio che era appunto una, un elettrodomestico intorno alla, dentro alle case delle persone sostanzialmente in una tasca, in una radiolina e quindi ri, ri, ridà diciamo ubiquità alla radio e, esatto, è questo che questa, vedete qua non è altro che un chip, sostanzialmente un'antenna ehm, mentre prima c'erano delle valvole, delle cose gigantesche diciamo questo crea diciamo, il, il concetto di radio con cui noi siamo più familiari Um, e questa cosa, in, in, nello specifico in Italia, eh, unita eh, diciamo a una serie di legislazioni che lo consentivano, eh, fa sì che appunto negli anni 70 na, eh, inizi la, la stagione delle, delle radio libere, eh, che appunto un po' in tutta Europa, ma in particolare in Italia, eh, diciamo hanno segnato un momento di svolta, perché eh, diciamo, hanno anche tolto eh, il monopolio diciamo, o semi monopolio che ovviamente veniva, era detenuto dalla RAI eh, e perché appunto hanno dato diciamo, un canale espressivo a tantissime persone eh, libero appunto cioè che eh, prima non era, diciamo, non era immaginabile um, quindi questo è un altro passaggio importante eh, sì, poi diciamo dopo questo, non ho fatto una slide su questo, però gli anni 80-90 fino a sostanzialmente a ora, ehm, cosa succede? Che eh, diciamo, la televisione è sempre più preponderante, quindi eh, l'audio eh, viene diciamo, relegato alle radio e in particolare alle radio di flusso eh, e questa è una distinzione diciamo, molto importante tra radio di flusso e radio parlata, si, si dice radio di flusso è quella diciamo, che siamo abituati a sentire a, semplicemente accendendo una radio in macchina, quindi eh, c'è sembra più un intermezzo tra canzoni, diciamo, che non eh, diciamo qualcosa di strutturato. Eh, proprio perché il, il tempo dell'ascolto, questo è un concetto anche molto importante, i modi e i tempi de dell'ascolto sono stati, eh, diciamo appunto, relegati sostanzialmente a quello, agli spostamenti in macchina, Uh, o magari appunto alle faccende domestiche o poco più e appunto altri mezzi uh, oggi diciamo uh, hanno preso insomma le, la, sono diventati preponderanti diciamo nel, nell'economia del consumo uh, di intrattenimento o di informazione. Uh, nonostante questo appunto il podcast e arriviamo ai podcast è una tecnologia uh, nuova per un medium per, appunto molto molto antico che come dicevo prima si, si può anche eh, ricollegare appunto al, al racconto orale, quindi proprio ancora prima che eh, diciamo, si sviluppassero le, le tecnologie vere e proprie di comunicazione. Eh, e eh, come appunto negli anni 60-70 il transistor, quindi questa piccola antenna, eh, ha sconvolto completamente l'utilizzo della radio, oggi eh, gli smartphone e eh, diciamo, l'accesso ad internet Ehm, hanno creato, hanno diciamo, posto le basi per, uh, per, questa, per questa rinascita ehm, che uh, oggi vive una fase ehm, appunto come, ehm, come, come era accaduto alla radio uh, diciamo, nel, nella sua prima diffusione di mh, vera e propria esplosione e che la sta, tra sta tras trasformando il podcasting diciamo da eh, una, una cosa amatoriale o comunque per pochi appassionati in uh, un, un medium di massa ehm, con un mercato appunto che in, in Italia eh, sta iniziando ora diciamo, a muovere i primi passi ma che eh, si sta evolvendo molto velocemente ehm, un'altra appunto, come dicevo prima un'altra eh, novità in realtà del, del podcast proprio... sì, è questo diciamo, ritorno al passato cioè la possibilità eh, di, di tornare alla radio parlata. Eh, questo perché il, il podcasting, cambiando le, le modalità di fruizione, permette anche di eh, dedicare molto più tempo, di approfondire i temi, eh, una cosa che non è, non è, non è possibile eh, o comunque molto complicata eh, su una radio che eh, invece ha un, un palinsesto molto definito, in cui sono i spazi pubblicitari, in cui. Si sa che le persone in determinate ore ci sono, in altre non hanno voglia di, di impegnarsi, diciamo quindi ehm, molto più eh, attento, diciamo appunto alle, alle esigenze dell'ascoltatore. Invece, in questo caso, visto che tutto è on demand, questa è un'altra grandissima eh, innovazione, non solo ehm, è possibile, appunto, raggiungere l'ascoltatore quando vuole l'ascoltatore sostanzialmente, quindi se la voglia di dedicare tre ore all'ascolto di qualcosa di approfondito lo può fare, ma eh, anche svincolato dalla diretta e questo consente appunto delle modalità di ascolto diverse eh, come ad esempio il binge listening, cioè quello che viene fatto, che si fa di solito con le serie televisive cioè di guardarsi una serie tutta di fila, ovviamente può essere fatto eh, anche con l'audio eh, ma anche di produzione perché ovviamente quando si va a produrre un contenuto audio per i podcast si è consapevoli, di, anzi bisogna proprio immedesimarsi in questa cosa esattamente come un conduttore radiofonico di radio di flusso deve appunto è consapevole di, di fare un, progra un programma di flusso appunto um, qui ho messo una diciamo una un bre breve um, uh, cronologia diciamo di alcuni punti salienti di de de quello che è il podcast allora, il podcast come tecnologia uh, nasce appunto uh, vedete ne nel 2000 Um, quindi, come dicevo prima, non è una tecnologia nuova, um, o non nuovissima comunque, e, e um, si basa su un concetto molto semplice, cioè di non entrare nei tecnicismi, che eh, è il feed RSS. Cioè il feed RSS, eh, per, diciamo, per fare un paragone secondo me è calzante in questo caso, è molto simile a, uh, alle onde radio, per l'appunto. cioè le, on le onde radio vengono sparse nell'etere, sostanzialmente, e eh, i feed RSS più o meno fanno una cosa simile, cioè inviano dei, un segnale sostanzialmente che può essere captato dall'altra parte eh, e eh, questo segnale è costantemente aggiornato nel caso dei podcast, ovvero ogni volta che appunto viene pubblicato un nuovo contenuto, ehm, sostanzialmente il ricevente lo, lo, può, lo può vedere. Um, poi appunto qua vabbè, vediamo altre, altri passaggi più di costume quindi nel 2004 la parola podcast viene usata per la prima volta su un articolo del Guardian nel 2005 il, um, lo, il dizionario americano Ox di Oxford la mh, identifica come parola dell'anno e, e via discorrendo finché non si arriva a eh, novembre 2014 che è considerato diciamo, l'inizio di quella che viene chiamata appunto la seconda ondata del podcasting, ehm, proprio perché in mezzo ci sono stati 14 anni di quasi, diciamo, esperimenti forse, o comunque di una cosa che esisteva, eh, però vuoi la appunto mancanza di eh, smartphone, quindi la possibilità di avere internet in mobilità, vuoi eh, appunto il fatto che ancora ehm, fosse solo una cosa di... Appassionati, soprattutto appassionati della tecnologia più che poi dei contenuti. Eh, il podcast esisteva, ma è sempre rimasto diciamo, un po' in sordina. Nel 2014 ehm, succede una, una cosa molto importante: cioè esce una quella che è considerata appunto la serie eh, capostipite del, appunto della seconda ondata del podcast che si chiama Serial per l'appunto, quindi neanche troppa fantasia nel nome. Eh, si chiama serial proprio perché introduce ehm, per la prima volta eh, il concetto di serialità, che era una cosa che appunto prima ehm, non solo era difficile da comprendere, ma in una radio era anche, esisteva ovviamente, ma eh, era un po' in disuso perché richiedeva cioè, una presenza da parte de, costante da parte dell'ascoltatore. Um, mentre, come detto, appunto i podcast consentono sostanzialmente la fruizione quando e come si vuole, esattamente come una serie TV. Questo è, è Serial, è, è appunto esce nel 2014. Reintroduce introduce e reintroduce questo concetto di serialità. Eh, rimane prima in classifica negli Stati Uniti per tre mesi, e, e nei primi tre mesi viene scaricato da 5 milioni di persone, ehm, e poi addirittura mh, sono state fatte le serie TV derivate perché, um, insomma, è, è stato, è, è tuttora, è, viene tuttora ascoltato, diciamo, è, è considerato appunto una, una pietra miliare, e, e diciamo, e poi sfrutta uno, è, è, è, come, come, ta, come genere, diciamo, è uno dei generi più diffusi nel podcasting, e non solo in realtà, che è quello del true crime, quindi... Eh, in due parole, diciamo, la trama eh, riguarda un, um, un vecchio omicidio um, di, di, un, di una ragazza a Baltimora, per cui è stato indagato e incarcerato um, una persona, un suo compagno di classe, del, um, e sostanzialmente però questa versione diciamo, non convince la giornalista che inizia questa questa indagine per capire se effettivamente eh, quella è la verità processuale, diciamo, è effettivamente è anche quella, la verità fattuale. Eh, quindi eh, il, nel 2014 inizia appunto la seconda ondata del podcasting, qui ho messo dei numeri sull'utenza eh, americana, eh, potete appunto vedere un'impennata un abbastanza netta, eh, e che continua, devo dire, eh, e appunto vediamo che mediamente il 57% degli americani ha ascoltato almeno una volta podcast, il 41% degli americani eh, lo ha ascoltato almeno un podcast nell'ultimo mese, quindi insomma ehm, si tratta di tant veramente tantissime persone. Questa invece è, diciamo, la situazione in Italia. Eh, potete vedere che, vabbè, tra il 2015 e il 2018 c'è un salto clamoroso. Eh, non solo c'è un salto camoroso, ma in quei tre anni nessuno ha mai pensato di eh, porre questa domanda. Cioè, era talmente marginale il fenomeno che nessuno ha rifatto questa ricerca tra il 2015 e il 2018. Eh, poi nel 2018 in Italia è successa una cosa molto simile a quella che è successa negli Stati Uniti con Serial eh, perché eh, Repubblica ha, ha pubblicato Veleno di Pablo Trincia. Eh, che è appunto anche quello un podcast su Crime, tra l'altro su una storia, ehm, diciamo, di, di queste parti le, che si sviluppa nel Modenese, e, e quello, diciamo, eh, appunto, con l'intento di replicare eh, quello che eh, era successo negli Stati Uniti con Serial, eh, è stato, eh, diciamo, una um, un'apripista, eh, veramente ha portato a una diffusione, Massiccia eh, del podcast che, come vediamo qua, attualmente in Italia conta circa eh, 14 milioni e mezzo di ascoltatori. Um, allora, ah no, ecco, prima volevo far vedere questa. Ah no, partiamo da qua. Allora, eh, come dicevo, come, come, si, come funziona diciamo, il. Come, come, arrivano i pod, come arrivano i podcast agli ascoltatori? Allora, i, i, con questi passaggi qua c'è ovviamente il podcaster, cioè colui che produce il contenuto. Come dicevo prima, questo contenuto viene inserito in un feed RSS, che eh, appunto eh, potete pensarlo come qualcosa di simile a, a, a appunto a delle onde radio, che vengono ricevute dalle app, le cosiddette app o player sono quelle sostanzialmente che ognuno di noi si può scaricare eh, sul proprio telefono. Eh, e dentro a, a queste app, eh, poi appunto, sono qua, ogni volta sostanzialmente che viene pubblicata una nuova puntata, un nuovo contenuto, eh, l'app, diciamo, lo notifica. Lo, quindi eh, E poi ovviamente è così arrivano agli ascoltatori. Eh, questo può sembrare una cosa banale, però in realtà questo, questo schema, a capire molto bene come ehm, in, come questo meccanismo sia fondamentalmente libero ehm, perché non sono le app a detenere eh, il contenuto, ma eh, il contenuto è sul feed RSS, quindi è da un'altra parte. Ehm, per, questo, per esempio, non è vero nel caso di YouTube, se ci pensate, cioè eh, YouTube ha un passaggio in meno, cioè io carico direttamente il mio video su YouTube che sostanzialmente ne diventa proprietario ehm, e posso vederlo solo su YouTube. Qua invece, qua, ehm, vabbè, qua potete vedere eh, diciamo, le, alcune delle app principali che immagino conoscerete, una è quella di Apple che è preinstallata sui dispositivi Apple, una è Spotify ovviamente, l'altra è ehm, Google Podcast eh, e ce ne sono diciamo, tantissime che ripeto però non so, nessuna di queste è proprietaria eh, o comunque nessuna di queste detiene effettivamente il file mp3 perché poi di questo si tratta di un file audio della vostra puntata diciamo eh, ma siete voi appunto a distribuirla eh, poi su, su tutte le app eh, quindi questa è una cosa importante diciamo si spera che questa cosa non venga ehm, alterata, anche se come vedete da questo grafico è più o meno quello che sta succedendo, da, dal monopolio di un'app. Eh, queste sono le... è l'utilizzo delle app eh, in Italia, ehm, aggiornata al 2020. E, come vedete, eh, c'è un aumento spropositato di Spotify eh, che appunto attualmente, diciamo, è, come è in prospettiva... Eh, rischia diciamo di monopolizzare eh, questa cosa però ripeto queste sono comunque scelte degli utenti cioè gli utenti decidono di utilizzare un'app in, in questo caso Spotify perché eh, ovviamente le persone ascoltano anche la musica quindi è molto comodo diciamo, eh, avere nella stessa app la musica e, e i podcast però sì esatto più o meno questa è la situazione la seconda staccata di molto è Spreaker che è un'azienda nata a Bologna eh, che però attualmente è negli Stati Uniti, eh, ma che in tempi non sospetti appunto ha, ha, ha iniziato a lavorare con i podcast da qua, da qua. E eh, attualmente è una delle, sì, delle, delle aziende più grandi diciamo in questo settore. Eh, sempre parlando un po' di numeri, eh, questi sono appunto alcuni numeri sulle tipologie di podcast che vengono ascoltati in Italia. Eh, sono molto varie, tanti, cioè è, è anche abbastanza difficile, eh, diciamo, definirle, infatti se vedete il 47% è su altro, che non vuol dire tutto e niente, um, perché, come dicevo prima, i podcast sono principalmente una tecnologia, quindi il contenuto può essere veramente dei più, dei più vari e, e, e dei più diversi. Um, infatti andiamo a vedere un po' quali sono i principali formati del podcast allora, um, sì, l'intervista, la conversazione, diciamo, forse è anche quello più uh, immediato eh, che con cui magari avete avuto modo di confrontarvi, eh, perché sostanzialmente mh, è, è anche molto simile, diciamo, alla radio, uh, o comunque semplicemente con due microfoni, o anche eh, negli ultimi tempi con Meet, con, con Skype si può, si può creare un'intervista. Poi esistono i commenti a voce singola, quindi c'è una, una, un una, una sola persona che parla. Eh, poi ci sono i panel che eh, diciamo di, differiscono l'intervista, in, nel senso che um, sono magari dei, dei conduttori fissi che, um, che parlano tra di loro sostanzialmente, che discutono. Poi c'è ci cioè il podcast narrativo, che può essere di due tipologie. N narrativo non fiction, che per esempio è il caso di appunto Veleno, ma anche di Serial cioè che parte da, dalla realtà, da una storia reale, eh, di solito un crimine o insomma qualcosa di simile, che, e, e la analizza e la, la racconta um, in audio, eh, oppure i eh, podcast narrativi fiction in cui invece appunto si crea, eh, si crea qualcosa, come in un romanzo, insomma come in un film, si creano ehm, anche cose realistiche ma, ma non reali. Eh, e poi ci sono i eh, contenuti riproposti e, e gli audiolibri che io qua ho messo insieme eh, per un motivo molto semplice, perché eh, nessuno di questi due è un contenuto che inizialmente viene pensato per l'audio. Eh, il contenuto riproposto già di più, si può dire, perché eh, ovviamente il, il caso più famoso in Italia di un contenuto riproposto sono, eh, è Alessandro Barbero, che, ehm, che è, diciamo, il, cui, il cui podcast è ascoltatissimo ma eh, che non è altro appunto questo podcast che un contenuto riproposto cioè qualcuno che ha registrato eh, le sue conferenze che quindi sono sì per degli ascoltatori ovviamente eh, ma non prettamente per l'audio mi viene da dire perché comunque c'è una, una parte di presenza scenica ehm, e semplicemente queste registrazioni vengono poi eh, appunto distribuite Mentre gli audiolibri poi lo vedremo meglio, ma insomma, non, non sono ovviamente scritti per l'audio. Eh, questo appunto è una, sono altre, un altro paio di dati sulle tipologie di ascolto. Eh, le, le notizie, per esempio, sono un eh, ovviamente un'altra tipologia. Le, le notizie possono essere affrontate, diciamo, con tanti format diversi. Ora lo vedremo perché ho fatto un po' una lista di, di podcast. Um, però è una cosa cioè, diciamo su cui e, e, i podcast sono una cosa su cui eh, l, l, l, rispetto alle notizie molte persone si stanno avvicinando eh, soprattutto in queste devo dire, in questi ultimi mesi anche viste le vicende internazionali eh, perché eh, danno eh, in qualche modo un senso di eh, affidabilità eh, perché metterci la voce eh, de, de, de, di solito e anche riuscire appunto eh, a approfondire le cose con tempi che non sono, diciamo, eh, dettati da una ricerca spasmodica di attenzione, eh, riescono, sono cose che riescono a, a creare un, un legame di fiducia con il pubblico, eh, almeno secondo me, ma anche secondo un sacco di sondaggi che, che, che sono usciti e che fanno vedere come appunto, eh, questo vale ovviamente anche per le radio, eh, ma in generale l'audio, eh, sia una, un canale eh, che sta eh, diciamo convincendo molto da, appunto come fonte eh, di notizie ma anche mi viene da dire diciamo più o meno per gli stessi motivi eh, per lo studio cioè eh, mo molti molti dati diciamo indicano che anche eh, come eh, appunto metodo di studio eh, soprattutto i giovanissimi diciamo gli under 18 stanno iniziando a vedere appunto nell'audio un, un canale privilegiato um, allora com come si scoprono i podcast questo è un punto dolente perché attualmente ehm, soprattutto in italia eh, visto che appunto è un mondo ancora abbastanza in evoluzione non esiste, eh, non esistono dei veri e propri canali diciamo eh, come potrebbero esistere ehm, per esempio per il cinema no o Uh, o per i libri dove appunto si possono leggere recensioni um, questo ovviamente perché il, il, il mercato è ancora in evoluzione le cose che vengono prodotte sono, ancora non sono tantissime e comunque spesso non sono di qualità diciamo eccelsa eh, e quindi ovviamente anche non esiste una critica sostanzialmente cioè non, non, si, non si ritiene neanche necessario sostanzialmente che esista una critica quindi attualmente i modi per scoprire nuovi podcast sono le classifiche delle app, che però hanno diciamo, una serie di, di problemi perché eh, come dire, creano un circolo vizioso per cui eh, io ascolto i podcast che sono in classifica, che quindi rimangono in classifica <ride> e sostanzialmente non fanno scoprire nuove cose, che invece è quello che, che servirebbe. Eh, C'è cioè, ovviamente la ricerca interna delle piattaforme, eh, quindi appunto di quelle che vi ho citato prima, ehm, che però anche questa, ovviamente anche qua bisogna sapere cosa cercare, quindi eh, c'è un limite, una barriera proprio all'ingresso, eh, esistono delle newsletter dedicate in Italia, eh, in particolare io vi consiglio, ve ne consiglio due, che sono, una si chiama orecchiabile e un'altra si chiama invece questioni d'orecchio, eh, che eh, seguono anche, eh, consigliano cose e seguono anche appunto il mondo del podcasting in Italia e poi vabbè ovviamente ci sono i social ehm, però i social poi vanno di pari passo con eh, l'ultimo punto che poi in realtà rimane quello più importante che è il passaparola eh, il passaparola che devo dire è mh, reso difficoltoso dal fatto che ehm, ascoltare i podcast è un'attività un molto personale mi viene da dire eh, anche perché ascoltare un podcast in cuffia, eh, soprattutto quando è eh, fatto bene, diciamo c'è del lavoro eh, professionale dietro, è un'esperienza completamente diversa rispetto ad ascoltarlo in una cassa e quindi a, co a condividere l'ascolto. Eh, a proposito di questo, io eh, con alcuni amici, per esempio, abbiamo fatto un circolo di ascoltatori proprio per condividere un po', per, anche perché non è, non è facilissimo, appunto, trovare persone che ascoltano i podcast, almeno per ora. Però sì, il passaparola, diciamo, rimane sempre il canale privilegiato. Eh, ok, poi io ho fatto un po' un, un elenco eh, di, di cose, secondo me, appunto, cioè, un po' ascoltabili. Eh, allora, rispetto a intervista e conversazione, va, va, Muschio Selvaggio, Kashmir, eh, sono, come dire... No, Possono, sono, stanno qua ma potrebbero stare tranquillamente in eh, contenuti riproposti, quello che dicevo prima cioè perché non sono cose pensate per, per essere veramente dei podcast ehm, sono quasi più pensate per il video, infatti vanno entrambi su YouTube ehm, e sono delle conversazioni ehm, appunto con interviste personaggi famosi eh, Il Gorilla la Piccolo è un podcast di Storie Libere Storie Libere è uno dei principali produttori di eh, di podcast in Italia e, e è, è, un, è un podcast che parla di eh, etologia principalmente, quindi di animali, di comportamento animale ehm, e un, in generale, diciamo, un po' di mondo della de, de, de natura, ecco, eh, con un focus sui animali e sempre con una degli ospiti diciamo, preparati, non eh, messo nessuno di troppo. Green Pizza è un podcast uscito da poco in realtà. Eh, fatto da Greenpeace Italia quindi sui temi ambientali del cambiamento climatico Politics è un podcast del post fatto da Francesco Costa che è uno dei, diciamo, dei primi in, che è stato uno dei primi in Italia a portare il podcast e in particolare i pod, podcast di informazione Scientificast invece appunto è un podcast che si occupa di temi scientifici eh, anche, anche in questo caso con esperti che vengono invitati di volta in volta. Questo è un daily, cioè è uno di quei podcast che esce quotidianamente, che eh, è qualcosa che sta venendo fuori molto eh, nel, nel, nell'ultimo periodo. Eh, ecco, qua, anche qua ho sbagliato. Quelli, quelli a destra sono in inglese, ho sbagliato a scrivere, poi modificherò questo. Um, allora, que, quelli che vi consiglio in inglese sono eh, The Daily, che è un podcast appunto daily, Uh, de, del New York Times uh, anche se è molto approfondito cioè nel senso sono puntate quotidiane ma che durano 20-30 minuti con i giornalisti del New York Times quindi c'è un host, uno speaker principale che mh, di solito parla appunto l'argomento del giorno uh, Vox Conversation è una cosa molto simile però di Vox che è un'altra testata americana uh, TED Talks, anche questo come dicevo prima potrebbe essere un contenuto che non è pensato come podcast, perché sono appunto i talk di, di TED, che immagino conoscerete. Eh, Sway, The Sway, è un, uh, invece, appunto, è un, è un, parla, diciamo, mh, principalmente di uh, temi, di, diciamo di mh, innovazione e potere, diciamo così, cioè come um, la Silicon Valley, sostanzialmente l'impatto che la Silicon Valley ha Ehm, anche sulla, cioè il, i dibattiti che, che si generano su svariate su, tematiche appunto legate all'innovazione e alla tecnologia ehm, negli Stati Uniti. Ehm, e poi ci sono Radiolab e Planet Money, che sono due podcast di NPR, che è la ehm, radio pubblica eh, americana, eh, che sono diciamo molto simili eh, perché ehm, uno su eh, Radiolab sulla scienza e Planet Money sull'economia eh, riescono a raccontare diciamo, tematiche anche molto complesse eh, in una maniera eh, estremamente semplice, divertente e che intrattiene perché riescono a legarle diciamo, a storie di vita, quindi a ehm, eventi veramente molto vicini che però eh, attraverso i quali loro riescono a, a spiegare per esempio... Mh, Cose appunto, meccanismi complessi dell'economia, eh, quindi o appunto mh, cose molto complesse da un punto di vista scientifico, eh, ve li consiglio entrambi. Eh, allora, commento voce singola è semplicemente un'unica persona che parla. Eh, allora, in inglese ne ho messo solo uno perché non, diciamo, non è una cosa che ascolto molto in inglese, quindi mh, sinceramente non so cosa consigliare: si chiama Arco History. Eh, che è appunto è, è, è come dice il titolo è un podcast sulla storia ehm, che potremmo diciamo in qualche modo paragonare a Barbero però diciamo molto più hardcore come dice il titolo quindi che va veramente in profondità con puntate anche lunghissime mentre in italiano allora io appunto eh, vi consiglio Fastidio che eh, niente, è niente un podcast settimanale che sostanzialmente parla di attualità, attualità politica, economica e internazionale. E, problemi di Jonathan Zenti, che è un podcast diciamo, molto intimo e personale, eh, appunto sul punto di vista di, di, di Jonathan Zenti, che è uno dei, eh, dei primissimi, anche lui in Italia, a aver lavorato con l'audio, è molto bravo. Eh, daily Cogito invece eh, eh, è un podcast di um, Ric Duferre, che è un filosofo, eh, diciamo diventato famoso su YouTube, eh, che però appunto ora si dedica molto al, al podcasting e appunto fa un daily, un quotidiano, eh, anche lui diciamo su temi di attualità, ma anche appunto più, più vaghi, um, dalla da letteratura ai film alla filosofia. Eh, ecco, poi andiamo sul narrativo non fiction, che è diciamo, dove poi effettivamente, devo dire, negli ultimi anni c'è la, la polpa, nel senso che è quello che veramente tira eh, tantissimo gli ascoltatori, vi eh, ho già citato Veleno, recentemente è uscito un altro podcast di Paolo Trincia, che si chiama Il Dito di Dio, in, um, uh, in occasione del decennale del, del Zasso della Concordia, eh, e parla di quello appunto raccogliendo anche le voci molte voci di, te, di persone che erano lì, eh, poi vi consiglio Vlora, la nave che sfondo il muro, secondo me è un, un podcast veramente molto bello prodotto dalla stampa ehm, e che parla appunto della Vlora, cioè la nave che eh, negli anni 90, mi, mi pare proprio nel 90, eh, è sbarcata al porto di Bari con eh, mi pare 15.000 persone che scappavano dalla guerra civile in Albania, eh, quindi molt, un podcast molto bello che appunto va anche a... In, a, eh, fa, fa sentire le voci proprio dei baresi che poi anche in quei giorni hanno accolto queste persone. Eh, poi vi consiglio: prima di Sara Poma, spero di non essere. Perché sembra un, un elenco della spesa: spero di non essere pedante. Eh, prima è un podcast molto bello di Sara Poma. Che parla della um, prima attivista lesbica in, in Italia, eh, Maria Silvia Spolato che è una persona. Che, diciamo, eh, quando ha appunto ha dichiarato pubblicamente una manifestazione l'8 marzo a Roma, mi pare, del '73, la sua eh, omosessualità, è stata licenziata e sostanzialmente poi ha vissuto il resto della sua vita eh, nei treni, praticamente. Lei aveva un abbonamento del treno e faceva Roma-Bolzano costantemente ehm, e poi si sono perse le tracce di questa persona, quindi questo è un podcast investigativo senza un crimine sostanzialmente, dove si va a investigare la vita di una persona un po' dimenticata. Stories di Cecilia Sala, che appunto attualmente è, è penso il podcast più ascoltato in Italia, ehm, anche perché appunto Cecilia Sala ehm, in questi giorni è in Ucraina, quindi... È un, un podcast quotidiano di sei minuti più o meno, molto, molto breve, che era nato per raccontare la, diciamo, le, le vicende internazionali. Ovviamente in questo periodo ne racconta solo una, e anche dal, diciamo, dal front, su, su, sul campo. Storia di brand è, è un podcast, come dice il titolo, che parla di brand. A me non è una cosa che interessa molto, però insomma, è abbastanza famoso in Italia, quindi marchi famosi come ce l'hanno fatta. Uh, B History è un podcast di storia uh, un po diverso rispetto a quello di barbero quindi un po più um, eh, come dire um, un po più da studio perché come dicevo prima barbero sono delle, um, delle conferenze registrate e poi um, utoia uno di noi è una cosa completamente diversa già avete visto molte differenze tra questi um, tra questi perché alcuni in alcuni c'è un lavoro investigativo, con le interviste, alcuni sono proprio semplicemente scritti in studio e diciamo letti, um, soprattutto storie di brand e bistori sono così. Sono... Invece Utoia, uno di noi, è uh, un radiodramma, uh, ovvero una, um, una cosa recitata sostanzialmente, ma comunque non fiction, cioè perché appunto parla della strage di Utoia eh, è tratta da un romanzo in realtà, ma adattata per l'audio, quindi eh, con un cast a più voci, è diciamo come se fosse una vera e propria opera teatrale eh, che racconta appunto eh, la strage di Toia. Eh, è stata fatta da Fonderia Mercury, che è eh, un, diciamo, una compagnia di teatrale, mi viene da dire, sì, milanese, che lavora su questo, sui radiogrammi. Eh, ecco qua, ho lasciato lo stesso errore dell'altro ovviamente. In inglese, allora vi consiglio True Line eh, sulla, eh, sulla storia, mh, prendono praticamente un, un evento storico e, e lo ripercorrono insieme a un'esperta, ma è fatto in un modo veramente, veramente bello. Eh, The Missing Crypto Queen, prodotto dalla BBC, è praticamente sto, una storia assurda di una, eh, una tizia che praticamente era a capo sostanzialmente di una, Um, di uno schema piramidale, diciamo, uh, con, con le cripto, poi praticamente questa qua è sparita nel nulla um, e quindi è un, anche questo è un podcast di inchiesta dove c'è proprio il lavoro giornalistico di andare a cercare questa persona. Um, Firebug, anche questa è una storia vera e praticamente racconta la storia uh, di una serie di incendi dolosi uh, in California di cui non si riusciva a trovare diciamo, il colpevole, eh, finché sostanzialmente ne ha spuntato fuori un romanzo che li racco raccontava eh, con, diciamo, con dettagli perfetti e eh, quindi da qua diciamo, è iniziata la ricerca. Um, Dirty John è invece una, uh, una serie che parla, che tra l'altro è stata tradotta anche in italiano, credo, perché in, in, in Inghilterra, negli Stati Uniti, ha avuto tantissima fama tanto che c'è una serie Netflix tratta da questo podcast che è a sua volta tratto da una storia vera diciamo di violenza domestica ehm, appunto di una relazione basata su menzogne diciamo e violenza psicologica e fisica eh, Wind of Change provo ad andare velocissimo fa, ehm, anche questa è una, una sorta di investigazione storica sulla canzone degli Scorpion Wind of Change perché diciamo si diceva che questa canzone eh, che è uscita pochissimi mesi prima del crollo del muro di Berlino e che era famosissima eh, sia in Germania dell'est che nel mondo sovietico, abbia in qualche modo avuto un impatto ma sia anche stata diciamo spinta volontariamente proprio per questa, e quindi è un'investigazione su questa. 1865 invece come Utoia, uno di noi è un radiodramma ehm, che eh, quindi diciamo, completamente inventato da un punto di vista di sceneggiatura, di dialoghi eccetera, ma che parla in realtà di un fatto reale, cioè parte dall'uccisione di Abraham Lincoln eh, e in, sostanzialmente l'indagine su chi, chi l'ha ucciso, chi sono stati i mandanti e riesce veramente a ricreare eh, quell'atmosfera quell e anche a far capire appunto come erano gli Stati Uniti nella della guerra civile. Diciamo. Eh, andiamo invece sul fiction cioè fiction vuol dire una cosa totalmente inventata eh, allora su questo in Italia purtroppo ancora non c'è molto ehm, però ehm, io vi, vi consiglio questi tre allora c'è cioè vita nel grande nulla agricolo eh, che poi va di pari passo con quello che vedete accanto Welcome to Nightwell perché più o meno sono lo stesso concetto infatti ve, ve li dico insieme il concetto sostanzialmente è una, diciamo una, un ambiente rurale dove succedono delle cose eh, paranormali diciamo. quindi ehm, solo che quell'americano ovviamente è ambientato non lo so nel nelle, appunto nel Midwest americano quello è, è italiano cioè vita in grande nuova agricola è ambientato qua da ste parti cioè villa Mara non si capisce bene ma sembra lì di ferraresi o qualcosa del genere è una specie di horror comico diciamo eh, fa, fa molto ridere Rider nella notte invece è stato scritto durante la pandemia da Caglielli che è uno sceneggiatore di fumetti, molto bravo, italiano, e è diciamo autofiction, nel senso che parla di se stesso che perde il lavoro durante la pandemia e si reinventa Rider di, eh, di bevande alcoliche eh, a Milano. Eh, e quindi è un po' vero, un po' romanzato, però è la sua storia in questo appunto Milano deserta, e lui che incontra diciamo umanità varia. Eh, Sete la grande transizione invece è un uh, radiodramma anche questo, fiction però in questo caso, quindi non come Utoia che invece è basato su fatti reali e che immagina un mondo diciamo uh, futuro prossimo dove c'è un problema di uh, approvvigionamento dell'acqua. Eh, in inglese, vai, provo ad andare velocissimo, Allora, We Are Alive è una serie molto vecchia di, diciamo, sopravvivenza zombie, tutta recitata, quindi radiodramma, anche questo ha fatto molto bene. The Truth, eh, si chiama The Truth, ma non c'è niente di vero, eh, praticamente sono, loro dicono, sono dei film da ascoltare, è effettivamente così, sono delle cose che vanno dai 20 ai 40 minuti, tutte recitate, eh, una cosa molto particolare. City of Ghost è una serie, anche questa recitata, radiodramma, molto bella, ambientata a New York negli anni 90, eh, e parla di una ragazza che ehm, sostanzialmente fa di lavoro una specie di investigatrice privata che cerca il marcio diciamo, dei, dei politici, o comunque del, del, dei corrotti di, di New York, appunto. Eh, ma eh, lo fa diciamo, aiutata da delle voci che lei sente, eh, e che appunto sono i fantasmi de della città. Eh, L'ultima invece è Appearances, anche questa è un'autofiction che parla di una eh, ragazza iraniana americana, diciamo di seconda generazione, e del suo, diciamo, eh, diciamo dei suoi problemi con la famiglia, con appunto le apparenze di appunto, una famiglia iraniana e quindi una comunità chiusa. E anche della sua diciamo, voglia di avere un figlio e lei lo fa in maniera geniale non parlando di se stessa ma sostanzialmente creando un personaggio eh, e dicendoti questo personaggio eh, sono io ma anche non, non sono io eh, è molto bello appunto autofiction ok questi erano dei podcast che vi consiglio um, mentre sugli audiolibri niente cosa c'è da dire sugli audiolibri quello che vi dicevo prima cioè un audiolibro è un libro letto da un autore, cioè da un attore o da uno speaker, ma a differenza dei podcast il testo non è stato scritto per l'audio eh, e quindi ha eh, una tipologia di ascolto molto diversa rispetto ai podcast. In Italia eh, per gli audiolibri esistono due servizi a pagamento, che sono Audible e Storytel, eh, che eh, entrambi, eh, appunto sono a pagamento, però entrambi oltre al catalogo dei libri, eh, producono anche dei contenuti originali quindi potete trovare dentro cose che sono podcast diciamo così cioè, ehm, quindi più che altro audio originali cioè pensati e scritti per, per l'audio e poi vabbè vi consiglio Ad Alta Voce che è un classico che è un, uno storico programma di Radio 3 che eh, propone i classici della letteratura eh, gratuitamente eh, appunto lo potete ascoltare o sulla radio o da podcast eh, e poi ho fatto una piccola selezione dei, eh, dei podcast per imparare lingue, visto che appunto noi ci occupiamo di eh, mobilità eh, europea. E appunto come i film e le serie tv, i podcast sono un ottimo modo di migliorare la lingua. Eh, chiaramente non è facilissimo trovare eh, il podcast giusto, perché chi lo fa non, non pensa che poi venga usufruito da qualcuno che non parla la sua lingua, di solito. Uh, quindi alcuni possono essere ostici, decisamente ostici, però ovviamente esistono dei podcast pensati specificatamente per chi uh, vuole imparare uh, una lingua. Uh, e, e poi appunto c'è un trucco che vale sempre, eh, è che quando si ascolta un podcast in lingua, eh, è di abbassare la velocità di ascolto, semplicemente. Eh, quasi tutti i player consentono di modificare eh, la velocità di ascolto quindi abbassarla o eh, velocizzarla eh, e quindi questo è un, un ottimo modo proprio anche proprio per allenare l'ascolto eh, allora partiamo da, ovviamente dall'inglese. Eh, allora ho consigliato tre podcast eh, uno vabbè, il più istituzionale diciamo è quello del british council quindi eh, sicuramente fatto molto bene diciamo e è pensato appunto per chi vuole imparare inglese tra il livello A2 e B1 quindi non proprio introduttivo però insomma diciamo livello intermedio è eh, sicuramente un buon punto di partenza per chi ha già delle basi in inglese eh, Luke's English Podcast appunto è invece uno dei podcast più longevi eh, che esistono per imparare l'inglese eh, lui, Luke, è un stand-up comedian quindi è anche tutto il, diciamo, il e, la, la, viene interpretato tutto molto in chiave comica e, e anche è molto, intrattiene molto diciamo e, e si possono imparare appunto l, eh, aiuta diciamo per l'uso quotidiano e anche per conoscere appunto il, la, la storia e la cultura anglosassone in generale poi vi consiglio un podcast italiano invece che si chiama praticamente inglese eh, che appunto è diciamo focalizzato eh, sul, uh, sull'uso quotidiano uh, dell'inglese soprattutto da un punto di vista or orale eh, e anche diciamo eh, focalizzato magari sul, sul lavoro ecco eh. per il francese invece allora anche qua due eh, in inglese e uno in italiano allora que quello in italiano appunto è, è francese passepartout di silvia tarantino che um, molto brava e appunto eh, va bene anche per principianti eh, proprio perché la lingua di base di partenza è l'italiano diciamo eh, poi vi consiglio questo Learn french by podcast eh, un po' abbastanza vecchio in realtà però comunque valido ehm, che sono che è un po' bilingue ehm, come anche l'altro eh, di cui non ho cambiato il titolo eh. Eh, che appunto sono, sono bilingue, eh, quindi comunque dovreste avere una base in inglese, sarebbe meglio avere una base in inglese, eh, però di solito in, que in questi podcast, come in questo sotto, in cui scusate ma oh, non, ho, non ho corretto il titolo, che è il podcast di francese di Duolingo, forse avete riconosciuto il logo, eh, Duolingo è un'app per imparare le lingue, eh, sono entrambi in inglese questi podcast, ma eh, alternato con il francese, quindi sostanzialmente di solito i concetti vengono ripetuti in due lingue, in maniera tale appunto, però ovviamente ve li consiglio se avete una base in inglese. Eh, questo appunto Learn French by Podcast è, sono proprio lezioni, quindi è un podcast pensato in, in maniera specifica per quello, mentre quello di Duolingo, Duolingo eh, racconta le storie vere. Quindi, cioè, se, se, scusate, se dovessimo definirlo eh, sarebbe un podcast non-fiction, che però ovviamente eh, viene fatto in bilingue, mh, proprio per consentire uh, l'apprendimento del francese. <coughs> per lo spagnolo, eh, allora, qua invece praticamente ab abbiamo uh, un podcast in spagnolo, che uh, si chiama appunto Hoy Hablamos, Ehm, e che è mh, appunto molto utile per eh, il vocabolario e per le espressioni idiomatiche quindi per l'uso quotidiano poi abbiamo un podcast, come dicevo prima, questo di Duolingo che è sia in, in spagnolo che in inglese eh, e quindi eh, anche qua, come quello in francese, è la, st la stessa tipologia quindi le storie vere narrate eh, in due lingue e poi un podcast in italiano che si chiama Spagnolo a 360 Gradi, eh, in cui è in italiano, però è fatto da una madrelingua spagnola, diciamo, quindi eh, che vive in Italia, quindi è veramente eh, adatto, eh, per, è pensato, diciamo, per gli italiani che appunto vogliono migliorare eh, lo spagnolo. E basta. Questa è eh, qua. Vi lascio un QR code se volete poi accedere a. Uh, a questa presentazione e eh, niente grazie